forno ed ero bravissima, ero bravissima e dopo due giorni che usavo il dolce forno a nove anni ho detto io farò la scuola alberghiera. Mi chiamo Laura, buongiorno, sono la cuoca della Torretta lavoro qui da otto anni siamo nella terra del riso è una materia prima che è oro siamo conosciuti in tutto il mondo proprio per questa coltivazione del, del riso. La panissa risale eh, al Settecento, comunque un piatto molto antico. Ehm, diciamo che l'origine della parola panissa sembra venga dal cereale che veniva usato, paniculum, che ora non c'è più e pian piano è stato sostituito al riso. Questo è il riso Carnaroli. Nella ristorazione, nella grande ristorazione, è ottimale in quanto ha una quantità di amido, una tenuta di cottura perfetta per servire comunque grandi quantità di persone. Si può utilizzare sicuramente anche un baldo, un Sant'Andrea. Certo è che la tenuta di cottura è sicuramente diversa. Hanno una quantità d'amido anche maggiore che fa gonfiare molto più velocemente il riso, quindi bisogna stare molto attenti. È un piatto ovviamente di cucina povera, quindi erano piatti sostanziosi, molto ricchi, grassi però, <ride> buoni comunque. Ok. In questa ricetta viene usato il rosso a temperatura ambiente rigorosamente e viene bagnato due volte, quindi si bagna la pasta di salame eh, rosolata con il concentrato di pomodoro, adesso andrò a mettere il riso, dopodiché sfumerò un'ulteriore volta, quindi mh, è gradevole questo profumo anche del vino rispetto a un altro risotto dove va sfumato tutto. In questo caso un vino rosso non mosso, non dolciastro, quindi una barbera va benissimo, una barbera ferma va benissimo. Il brodo è fondamentale, direi, perché è quello che mi darà poi il sapore con carota, sedano, cipolla, carne o di vitello o di pollo o di tappiccio. La carne che abbiamo da utilizzare, 3-4 ore di cottura, ovviamente, e quindi è fondamentale per, per la riuscita del piatto. I fagioli vengono fatti alla moda vecchia, proprio con tutte le parti del maiale, quindi dal piedino all'orecchio al, alla, alla cotenna eh, arrotolata. Anche questi, 3-4 ore di cottura, si fanno il giorno prima, si lasciano ben asciugare nella loro acqua e si mettono verso la, la metà della ricetta. Sarà nostro piacere accogliere chiunque non ha ancora visitato la terra del riso per potervi offrire un buon risotto, una panissa e poter comunque condividere i sapori della nostra terra.